prendiamo allora abbiamo parlato della grip abbiamo visto come la grip nell'alto 1 non cade niente vedremo poi come utilizzarla però gli effetti non cadono sempre deve stare sempre in questa posizione dopodiché dopodiché dopodiché che abbiamo posizionato bene la nostra grip quando abbiamo parlato che sollevare l'arco, anche sollevare l'arco, valgono le stesse regole, ahimè anche qua abbastanza disattese per quanto riguarda andare in preparazione. Andare in preparazione, sapete bene che alzare l'arco deve essere esattamente come il fond fondamentale della lanza classica, cioè fare questo movimento, che è un fondamentale della lanza classica, senza muovere la spalla. Quindi, alzare sull'arco senza alzare su tutto quanto, no? alzare sull'arco Qui valgono sempre le stesse identiche regole alzo tutte e due le braccia cercando di tenere ovviamente le spalle più basse possibile perché abbiamo, abbassiamo il baricentro e abbiamo la possibilità di essere ergonomicamente più efficienti allora anche qua io consiglio la pretrazione come preferite adesso va molto di moda una pretrazione lunga la vedete fare ora, tutti quelli, quasi tutti io faccio sempre una pretrazione classica in questo modo qua e vedremo poi quando vedremo la mia sequenza vedremo come organizzo il mio tiro vedremo anche che pensieri mi inserisco all'interno quindi una, una di questo genere va più che bene Okay. posso anche farla più lunga però non devo mai superare perché questo? perché quando passeremo poi all'estensione della spalla dell'arco che è essenziale quindi portare in fuori la spalla dell'arco se noi superiamo i 90 gradi di quest'angolo io sono in questa posizione qua, appena supero i 90 gradi, non sono più in grado di inserire i muscoli dorsali nella trazione di mantenerli in trazione. Quindi lo devo fare, l'innesco dei muscoli dorsali lo devo, prima di, lo devo fare prima di superare grande, prima di superare questa posizione? Okay? Quindi cosa devo fare io una volta arrivato in pretrazione? Due cose essenzialmente, due cose essenzialmente: estensione della spalla dell'arco e attivazione dei dorsali quindi quando sono in questa posizione non è che devo tirare la corda e lasciarla come la maggior parte tiro la corda, lascio la corda, ma arrivo in questa posizione, pretrazione, un po' più lunga, un po' più corta, come mi piace di più, estensione della spalla, attivazione del dorsale. ok? Perché poi quando andrò vedrete che potrò fare questo movimento non puoi più fare niente una volta superati i 90 gradi, assolutamente male. quindi è essenziale inserire nella mia tecnica questo passaggio questo passaggio va inserito e vedremo poi come allenarlo quando parleremo questi, questi, questi, questi passaggi fondamentali nel tiro al fondo si devono, vedremo qui quando parleremo dell'allenamento si allena alla parte con, con il proprio tecnico ovviamente come avete imparato in metodologia di allenamento. Quindi con la bimesi e con andare a toccare i punti che devono essere messi in opera, estendere la spalla dell'arco in pretrazione estendere la spalla dell'arco e attivare i muscoli dorsali. Muscoli dorsali, allora muscoli dorsali. Muscoli dorsali soprattutto al trapezio basso. Il romboide io non so neanche che esista non sono ancora riuscito a capire mi hanno detto che esiste però eh? allora, effettivamente, effettivamente eh, io non sono ancora riuscito io, a capire eh, qual è il muscolo romboide e come agisce so che non devo utilizzare il trapezio alto al minimo ma devo utilizzare il trapezio basso che è quello poi che una volta attivato fa ruotare la scatola che è un osso verso la colonna vertebrale quindi da lì capisco che sto attivando il trapezio basso che poi parleremo poi del, tra del trasferimento e cioè quando l'ho attivato ma lo devo utilizzare dovrò trasferire tutta la parte di trazione tricipite e bicipite sulla parte dorsale per allineare le forze e essere in di equilibrio dinamico ma lo vedremo non, non anticipiamo niente quindi cosa devo fare io una volta raggiunta la prestazione cosa devo fare? e stendere la spalla e questa è l'azione più difficile ma la vediamo poi in allenamento io sono in questa posizione perché io sono arrivato in questa posizione normalmente cosa faccio? normalmente tengo il braccio duro io vedo quasi tutti che fanno così pianto il braccio contro e tiro la corda e lascio andare la corda questo cosa comporta? comporta che spinta spinta e trazione non sono su un piano verticale è impossibile non sono su un piano verticale il vettore di spinta e il vettore di trazione non sono su un piano verticale la risultante sarà assicuramente angolare ok? Quindi quando io rilascerò la corda e la corda spinge la freccia verso il bersaglio, ci saranno delle torsioni, ahimè, il volo della freccia sarà caotico. Non solo sarà caotico, ma sentirò uno sbilanciamento. Cosa faccio? Cosa fa il 90% degli arcieri al crudo? Da questa posizione passa a questa, perché passando a questa posizione abbiamo più torsioni, ma anziché spinta e trazione avere su un unico piano lo avrò su due piani ovviamente non ho ottimizzato minimamente la mia precisione però ho, ho solo attutito i sintomi ma non ho curato il malato Ecco cosa succede, ahimè. quindi ho tolto i sintomi ma la freccia però continua a andare eh, un po' dove vuole, magari un po' meglio, alle volte un po' meglio, alle volte alta, alle volte bassa, soprattutto alta perché avendo una, una, un punto di spinta su una superficie molto elevata normalmente la freccia va in questa posizione, random, alto e basso ecco perché molti tirano in questa posizione qua perché non hanno attivato i muscoli dorsali non hanno attivato i muscoli dorsali sono andati semplicemente in ancoraggio e hanno tirato un bel parabraccione grosso come una casa in modo da non prendersi e hanno risolto il problema però credetemi avete solo alleviato i sintomi non avete risolto il problema il problema è sempre cioè chi, ave, chi, ave, chi, chi vi ha detto nel corso di primo livello, che la mano va tenuta così, è perché c'è tutto indietro, come no? l'avete anche detto voi: la mano, punto di, di, di spinta deve essere con poca area, deve essere in asse con, con, con, con l'osso e quindi deve essere in questa posizione. Ha un senso tutto ciò. Tutto ciò però ha un senso nell'arco nudo dove non c'è stabilizzazione, è molto facile perdere l'orientamento per quanto riguarda l'equilibrio dinamico è molto facile perdere l'orientamento quindi ecco che è molto facile che i vostri allievi o voi stessi portate la mano un pochino più all'interno per avere più stabilità ahimè non funziona così cioè se voi volete aumentare le vostre performance non è questa la strada giusta questa è solo la strada per eh, prendere la spirina, per alleviare la raffreddore, però la freddora è normale quindi cosa dobbiamo fare veramente? Beh, dobbiamo essere in questa posizione allora io tiro sulla manica perché volevo far vedere che io ho, ho delle braccia che sono dei crissini non hanno un muscolo quindi nel tiro con l'arco, che adesso tiro meno però normalmente tiravo sulle 1300 a settimana 700 1300. <ride> Sappiate che comunque un allenamento alla destrezza come il teo collato eh, ahimè eh, prevede un carico di lavoro che almeno di due ore al giorno, eh, purtroppo sì, ma non dite non, non c'è il tempo, eh. no, no, no, voglio sentire, non è vero. Questo non è vero che non c'è il, il tempo, il tempo si trova. Io ho lavorato come voi, non eh, è che sono sempre stato in pensione, ho lavorato come voi e se volevo raggiungere dei risultati, mi alzavo un'ora e mezza prima e andavo a tirare in garage alla paglia a fare degli esercizi. Se uno vuole fare, se se vuole... fare... Se se le può... se uno ha voglia di farle, basta e... spegnere la televisione alla sera. No, far... Poi parleremo, Ma se abbiamo tempo, parleremo anche di questo aspetto mentale che riguarda l'appunto inserire in, in un circolo virtuoso per quanto riguarda eh, l'allenamento. Allora, io consiglio sempre di non... braccio disteso ma non bloccato. Quindi braccio disteso, braccio disteso ma non bloccato. Disteso, disteso, naturale, ma non bloccato. Uh, estensione della spalla. La spalla, io sento a volte dire, devi incastrare la testa dell'omero... La, la testa dell'omero deve essere staccata, deve essere libera, assolutamente libera. La spalla deve essere estesa e tenuta estesa durante la trazione. Non lo dico io, eh? Sarà sui libri che sicuramente dovete aver letto anche voi, io ve lo ricordo, se ve siete dimenticati. Quindi la spalla deve essere estesa e tenuta estesa durante la trazione. In questa fase io già attivo i muscoli dorsali, attivo già i muscoli dorsali, ok? Quindi quando io andrò in ancoraggio, quindi siamo in estensione della spalla dell'arco, attivazioni dorsali, controllo, ultimi controlli, qua il setup, l'ultimo controllo per, per, partire con la, per partire con la trazione e andare in ancoraggio, quali, quali controlli faccio normalmente? Lo rivedremo questo, normalmente... Non c'entro niente, sono in Adesso Adesso c'è e Basta. Eh? Allora, normalmente cosa faccio io? Cioè, qualcuno ha la mela? O cosa consiglio? <ride> o no, una cilietta, O cosa consiglio di fare? Cosa consiglio di fare? Cosa consiglio di fare? Allora, normalmente consiglio che si mira con la punta della freccia. Qualsiasi altra... Amenico, strategia, strategia è illusoria. Utilizziamo la punta della freccia. Poi vedremo per, cosa vuol dire mirare, cosa vuol dire tirare, mirare con Utilizzare la mira, ma lo vediamo. <coughs> lo vediamo subito dopo. Perché utilizzo la punta della freccia? Intanto perché mi è comodo, intanto perché mi consente di non colimare, perché il fatto di mantenere... Due punti insieme e tenere sotto controllo questi due punti è, oltre ad essere illusorio, è controproducente, e lo vedremo, ve lo dimostro. Ma intanto, mirare vuol dire, lo dice anche il vocabolario, inserire un'azione un che mi permette di raggiungere un ben determinato bersaglio. Allora se noi utilizziamo un fucile ad esempio che è molto più facile mirare con un fucile non che mirare con l'arco ma il fucile ha un mirino sulla canna e poi un altro mirino Allora perché? Non è eh, che si sono sbagliati. La geometria, la geometria dice che fra due punti basta un'unica retta. Se sì, io tra questi due punti la retta la faccio andare al bersaglio, e eh, bene sono, sono molto più preciso perché sono sicuro che eh, se non muovo niente se tutto funziona alla perfezione il, il, il, il proiettile andrà in quella, in quella direzione ma ahimè nell'arco, nel qualsiasi nel, nell nel tipo di arco ho un unico punto di mira e la geometria ci dice che da un unico punto passa a finire ecco una difficoltà enorme allora qual è? il secondo punto di mira nel tiro con l'arco è la nostra testa no perché eh, non avendo un punto di intersezione fra do do da dove far passare una retta è la nostra testa testa il nostro stesso occhio ecco che vediamo io alle volte vedo gente una volta che va in ancoraggio senza Suzette senza una possibilità di ottenere un riscontro fisico siamo rovinati siamo rovinati, siamo rovinati. Quindi assolutamente io cosa faccio e cosa consiglio di fare? Pretrazione, estensione della spalla, attivazione della scapola, punta della freccia nel centro del passaggio. Posso ancora guardare la proiezione della corda, normalmente per un arco nudo la proiezione della corda è molto a lato Perché consiglio di non preoccuparsi. Molto spesso vedo che insegnano, a, anche per l'arco nudo, a vedere la proiezione della corda in modo classico, voi sapete, in modo classico, e leggermente a lato, della, a lato della diotra, però questo cosa comporta? Comporta che per l'arco nudo, siccome non ha un ancoraggio molto, in, molto interno, ma un ancoraggio per forza di cose esterno, di piegare la testa per vedere la corda, e questo piegare la testa per vedere la corda è molto meno ripetibile che tenere la, la testa in una posizione neutra naturale, qual è la posizione neutra naturale? questa ho oh, girato verso il bersaglio questa <coughs> assurdo, <Assolutamente. coughs> allora perché dobbiamo cercarci delle rogne? nessuna roba, non, non capita niente, vado su allora invece di andare a cercare e piegare la testa la tengo in posizione Ergonomica. Ok? Estensione della spalla, attivazione dei muscoli dorsali, punta della freccia nel centro, perché punta della freccia nel centro? Perché freccia dopo freccia mi permette di tenere la testa sempre nella stessa posizione e di vedere sempre la corda nella stessa posizione. Anche questa attività vedremo è da farò a paglia. Non tirare tirando al perché sono situazioni che vanno allenate metodo, con metodo come imparato la quindi sono in questa posizione estensione della spalla attivazione dei muscoli dorsali poi vado in poi dopo posso dimenticarmi, anzi mi devo dimenticare di dov'è la punta della freccia non la devo tenere nel giallo Devo fare un'azione ergonomica che mi consenta di andare in ancoraggio, sempre nello stesso identico movimento. Quindi estensione della spalla, attivazione dei muscoli dorsali, ancoraggio. Questo movimento lo dovete imparare ad essere efficiente, cioè sentirlo vostro, questo è molto importante di sentire una cosa che vada bene per voi ma che mi riporti la freccia nelle vicinanze del centro non che io una volta raggiunto un ancoraggio mi devo preoccupare di riportare la freccia no, deve avvenire automaticamente Insomma, come ballare i passi vanno dove vogliamo noi, dove ci porta la melodia ecco perché vedremo quanto sono importanti i pensieri durante la sequenza di tiro questo farà sì questo è, un passo questo è il salto di qualità della dell'automobile. No? Il salto di qualità dell'automobile? No? A ah, questo punto di qualità è questo qua. Sono in questa posizione, estensione della scapola, attivazione di torsale, ancoraggio e la freccia ritorna nel centro. A questo punto avvengono le altre cose, che ne parleremo. Però questa è la cosa più importante, ma lo dovete allenare ovviamente alla parte. Pretrazione e qui in qua ci arrivano tutti estensione della spalla attività dei muscoli dorsali spinta e trazione ancoraggio ok e a questo punto la freccia è di nuovo nelle vicinanze del giallo e vedremo per cosa succede domande fino a qua? gli occhi tutti e due aperti io consiglio sempre tutti e due aperti a meno che non abbiate una lateralità particolare dell'occhio che vedete immagini stocchiate vedete il bersaglio che va indietro però anche la lateralità anche la lateralità si insegna, si, si allena quindi vi consiglio ogni tanto chi, chi non ha, io lo faccio perché io non ho tanta lateralità io ogni tanto per una settimana tiro con un pezzo di carta nell'occhio faccio in questo modo qua. Semplicemente. Non c'è tanta. Prendo un pezzettino di carta e attacco sull'occhiale. Oh, bello! No, no, lo attacco sull'occhiale lasciando questo no, libero. Perché mi serve per fare lo string, ok? Così vedo a fare lo string, adesso è, è mezzo cosa. cieco, eh. però non mi vede, mi aiuta. Intanto è molto importante non mettere una benda e non chiudere un occhio perché innanzitutto chiudendo l'occhio, il nostro cervello sforza molto di più l'altro occhio, Porta, e si accorge che c'è qualcosa che non va e aumenta la, la fatica eh, dell'occhio solo aperto. Poi, Dobbiamo, è molto importante l'arco nudo perché mantiene comunque i muscoli rilassati del viso che sono tantissimi, se a strizzare l'occhio succede un po' l'apocalisse quindi abbiamo la faccia molto più rilassata e questo ci serve per mantenere la famosa ripetitività della nostra diotola della faccia e poi deve essere chiaro perché deve arrivare luce non deve essere nero, deve essere chiaro, io non devo solo vedere l'ideale è anche un occhiale da sole con tolta una, una, una lente, basta già, basta, sposta già l'attenzione sull'occhio sull sull di mira. Quindi così, e lasciate sempre un pezzettino in modo che potete fare tranquillamente lo free, poi andate su e, e tirate e ovviamente vi utilizzate solo questo Per una settimana e dopo una settimana tutto rifunziona mi piace perché non ha gli occhiali gli occhiali prende qua il taramento. no no no, no. compro un paio di occhiali buoni della 3M 5 euro quelli da che uso per il flessibile per non far andare le schegge negli occhi e bene gli occhiali da che poi ci sono anche cose costosissime, perché non è che l'arco arriva, arriva sempre per ultimo, eh, ma ci sono gli sport di, chi, di tiro a segno che queste cose qua ce l'hanno di, no, di norma, è la normalità, quindi esistono in commercio macchinette da mettere negli occhi con tutte le controbende, eccetera, eccetera. Un fucile si è obbligato. Infatti, poi, basta che vediate una qualsiasi gara di tiro la pistola al fucile e vedete che ci sono mille cose già fatte, pronte una cosa che insegnano è chiudere gli occhi. diciamo che il, nel... tanto per chiudere l'argomento che ho sollevato nel tiro a segno nel tiro a segno è completamente diversa la fase di mira quindi è un'altra cosa perché normalmente nel tiro alla pistola e anche al tiro al fucile si mette a fuoco il, la punteria, si mette a fuoco il mirino e si tiene sfocato il centro del bersaglio anche perché non si vedrebbe a parte che non, si può, non lo puoi mettere a fuoco il centro del bersaglio perché è una, sono 5 mm a 10 mm quindi veramente non lo vedi neanche quindi tanto vale avere a fuoco il, la punteria e ovviamente il, vediamo poi come funziona non anticipiamo niente perché la mira Ahimè, non è conscia, mai, non deve essere mai conscia. Appena noi vogliamo eh, mirare siamo rovinati. Ma questo vale per tutti, anche per compagno <coughs> <e> per... <coughs> vedremo dopo. dopo. Intanto, vediamo eh, che, che succede. Allora, siamo arrivati a controlli e trazione, no? Siamo arrivati, stiamo per arrivare in ancoraggio. Quindi, abbiamo visto gli ultimi controlli, la trazione, la rivediamo. Sono andato in pretrazione, estensione della spalla e attivazione dei dorsali. Poi cosa succede? Beh, io consiglio sempre di spingere e tirare, perché così mantengo estesa la spalla e attivo i dorsali. Si vedono da fuori? Sì, si, Si vede? Benissimo. Quello che volevo. Sì. Quindi, sono in questa posizione, normalmente cosa vedo fare? Questo e questo. Invece no, io devo vedere questo, attivazione dei dorsali, ancoraggio. Ok? Ora cosa succede? Il trasferimento vero e proprio questo. Si è visto? Sì. Poi mantenimento sì. e mira. Allora, intanto quando sono arrivato in ancoraggio e effettuo il trasferimento entro in equilibrio dinamico. No? Il trasferimento mi serve proprio ad avere l'equilibrio dinamico. Sono in questa posizione, quindi attivazione, estensione, ecco cerco i famosi allineamenti ma l'equilibrio dinamico, cioè spinta e trazione sono su un unico piano e quindi mi sento perfettamente a mio agio. Io vi scongiuro, vi scongiuro di porre tantissima attenzione a questo punto perché il fatto di entrare in una zona di conforto in ancoraggio, voi non mi immaginate quanto sia importante il conudo, ma non solo dal punto di vista della precisione, che effettivamente è, ma soprattutto dal punto di vista di farlo tirare dal conudo, chiunque esso sia, perché se non entra in una zona di conforto dall'ancoraggio al riascio, ahimè, è rovinato. L'abbiamo perso. Quindi io devo. L'importanza basilare di un istruttore è quella di portare l'allievo o se stesso o chiunque in una zona di comfort dall'ancoraggio al rilascio. E la zona di comfort si ha quando siamo in equilibrio dinamico. C'è da cosa fare perché se non siamo in equilibrio dinamico non ci sentiamo, non ci sentiamo non bene, non va a posto la freccia non andrà bene e si insomma un circo vizioso che ci porterà solo del mare. Invece se noi arriviamo in questa posizione, trasferimento, quindi equilibrio dinamico, mira, attivo la fase di mira e poi la vediamo, questa la vediamo in, che in quattro fasi no? guardare vedere osservare elaborare mirare ma le vediamo con questo sono in mantenimento mentre effettuo la fase subconscia di mira due secondi due secondi avvengono anche delle delle, delle cose di le vediamo dopo sono in mantenimento in questi due secondi c'è la fase di via, prima del rilascio avvengono un sacco di cose. Allora, intanto avviene l'espansione. Questa è la fase più ostica di tutte. E la fase più ostica di tutte è perché questa espansione, ahimè, non deve essere fisica ma deve essere solo mentale. Io vi invito io vi invito a guardare qualche filmato di arco olimpico. Potrei dirvi con pound che sarebbe perfetto, ma vi invito a guardare qualche filmato di arco olimpico ad alto livello. Ebbene, fate attenzione! una volta raggiunto l'ancoraggio una volta raggiunto l'ancoraggio nessuno e dico nessuno vedete tirare le dita o spingere l'altro sono in questa posizione fermi ma fermi eh? non vedete gli sfido a farmi vedere uno non ehm. si muove un muscolo e il clicker si toglie di mezzo non si, Oh, guardare per credere sono in questa posizione sembra che abbiano tirato sotto clicker. non parliamo del compound. vedete muovere un muscolo delle dita, delle braccia di un compound. se lo vedete fare non fa 500 punti nell'intro di sicuro non dico spolliciare che è l'apocalisse ma dico solamente vederlo prima, prima del rilascio muovere un muscolo non esiste sono a muro la stessa cosa vale per l'arco nudo l'arco nudo è in questa fase siamo ancoraggio abbiamo effettuato il trasferimento siamo in mira quei due secondi di mira vedremo poi così